Sì, grazie Presidente. Anche il mio intervento per ribadire il nostro no a questi emendamenti per le ragioni che avevo illustrato prima. La ricerca pubblica e la ricerca privata hanno convissuto per decenni e questo ha consentito che la loro dalla loro interazione scaturissero sicuramente avanzamenti scientifici. Quindi, come dice Calvano, non siamo contro la ricerca. Però non ci sono ragioni evidenti per abbandonare questo modello, cioè entrambe, pubblico e privato, nella loro divisione dei compiti, possono, vanno avanti e sviluppano il progresso scientifico e il benessere sociale. Però, però il pilastro è pubblico, quindi non c'è... Eh, necessità che facciamo questa importante apertura e quindi riteniamo che il privato che è bravo a far ricerca possa, fa, possa farlo, non glielo impediamo ma si può finanziare da solo visto che Calvano citava Bissoni, io mi sono andato a riguardare la discussione che in commissione perché lì ci fu la discussione in commissione riguardo al RIST, fu fatta e si è provveduto a circoscrivere la possibilità degli IRST solo a Meldola perché si tratta di un istituto con il 60% di capitale pubblico e con la presenza di soggetti privati particolari come le fondazioni bancarie costituite in forma societaria e l'istituto alcologico romagnolo che è un'associazione di volontariato ma con forma giuridica di SRL quindi la necessità nasce essenzialmente da temi di bilancio per i soggetti privati costituenti il capitale. Quindi la scelta era chiara e nella discussione il Presidente della Commissione disse che la decisione di tenere fuori il privato privato è stata determinata anche da input molto espliciti pervenuti durante l'udienza conoscitiva durante l'udienza conoscitiva quindi ci fu una discussione ampia noi per queste ragioni riteniamo che non dobbiamo snaturare la scelta fatta da questa regione a suo tempo di preferire il pubblico al privato a meno che il privato non decida di entrare in collaborazione con il pubblico attraverso le forme societarie che furono scelte all'epoca e che sembrano esempi riusciti anche perché nel piano triennale della ricerca la regione dice che mette soldi per gli IRCS, ma non è che dice metto soldi per, e quindi quando è alla fine i fondi regionali potranno finire anche al privato. L'altro aspetto che a me stupisce sono i silenzi e i non detti, perché nessuno ha detto che il primo candidato, forse l'ho detto solo io, il primo candidato è una struttura, e se guardate le firme dell'ordine del giorno sono tre romagnoli, la struttura io suppongo, mi sembra di aver capito ma è abbastanza chiaro è il Maria Cecilia Hospital di Cotignola della GVM perché non lo dite? Perché ci sono questi silenzi? Ah! Quasi imbarazzati cioè noi stiamo facendo un'apertura molto grossa e io invece non, non capisco perché nessuno interviene, tutti stanno zitti allora i dubbi, Calvano dice eh, ma tu fai delle insinuazioni, eh, stai attento, però i dubbi così non me li chiarite, non me li chiarite cioè che, che si voglia premiare Un'azienda che magari è amica, e magari sta dando una mano anche a fare investimenti, a esporsi diciamo, su scelte tipo l'aeroporto di Forlì che probabilmente non ripagheranno, ma però magari ripagano con un riconoscimento: è vero, di un'importanza, perché quell'istituto è importante ed è solido, però insomma. Non avere fatto una, una discussione chiara e pubblica ascoltando tutti, a me questi dubbi rimangono e quindi ribadisco il pilastro anche della ricerca è pubblico e non privato. Il privato in Regione Emilia Romagna sostiene dove serve il pubblico che deve essere il servizio principale perché nella mission dei privati il primo aspetto è anche fare utile e questo può anche confliggere con il servizio pubblico che invece deve essere sempre comunque garantito perché è un servizio che va garantito a tutti, grazie, invece i segnali sono preoccupanti io da cittadino faccio politica e ho ringraziato Calvano perché per tempo ci ha fatto sapere dell'emendamento ma la trasparenza è nei confronti del pubblico, la discussione in commissione nei confronti del pubblico, l'udienza conoscitiva nei confronti del pubblico, l'assemblea se non dicevo io GVM e Cotignola non, non citava neanche quella cosa lì, quindi la trasparenza, la mancanza di trasparenza è quella lì e chiudo, se una legge nazionale te lo consente di aprire anche il privato, non ti obbliga, è una scelta grossa, importante, una stoccatura che oggi voi scegliete di fare, ma è una scelta che fate voi, non c'entra niente il governo nazionale, voi oggi fate una scelta senza fra l'altro essersi aperta alla discussione in commissione e in udienza conoscitiva, fatela, ma noi la contestiamo e non, nessu non c'è nessuna accusa personale, punto.